Bentrovati! in questa videopillola vediamo come è strutturato il visualizzatore cartografico della Regione Lazio. Per poter attivare il visualizzatore dobbiamo dapprima entrare sul Geoportale inserendo la urla geoportale.regione.lazio.it Possiamo quindi aprire il visualizzatore o visualizzando un livello o visualizzando una mappa, altrimenti cliccando sul bottone visualizzatore presente nella home page. In questo modo si attiva la mappa, che come immagine di sfondo ha OpenStreetMap e come unico dato caricato i limiti amministrativi della Regione Lazio. Intorno alla finestra sono poi posizionati tutti gli strumenti di gestione e navigazione dei contenuti della mappa. In particolare in basso a sinistra abbiamo la possibilità di selezionare le immagini di sfondo della mappa. In basso a destra abbiamo lo strumento di visualizzazione delle coordinate posizionate sul cursore del mouse. Possiamo selezionare la scala di visualizzazione. Tramite il bottone con i tre palline attiviamo invece gli strumenti di navigazione, in particolare lo zoom in, lo zoom out. Possiamo passare a schermo intero per sfruttare appieno lo schermo a disposizione passare allo zoom della massima estensione dei livelli disponibili presenti sulla mappa, attivare o disattivare lo strumento di interrogazione, che di default è sempre attivo. Pertanto, cliccando su un punto qualunque della mappa, si apre la finestra di interrogazione e possiamo interrogare il livello di interesse. È possibile inoltre zoomare la mappa in un'area specifica, tenendo premuto il tasto Shift della tastiera e trascinando nell'area di, di interesse. Cliccando sull'icona in alto a destra attiviamo le opzioni, le opzioni di stampa per importare file locali all'interno della mappa nel formato shapefile o gml, attivare il catalogo dei metadati, attivare gli strumenti di misurazione. Il catalogo dei metadati presenta tutti i dati pubblicati sul geoportale paginati. È possibile filtrarli inserendo delle parole chiare. Identificato il livello di interesse Possiamo aggiungerla alla mappa cliccando sul bottone con l'icona più. Per cercare un indirizzo nel campo di testo inseriamo le parole chiave. Tramite lo strumento di OpenStreetMap vengono evidenziati alcuni suggerimenti. Cliccando su un suggerimento la mappa viene posizionata sul punto di interesse. Oltre agli indirizzi è possibile cercare anche per coordinate. Nel formato latitudine e longitudine, nel formato decimale o cliccando sull'icona di configurazione anche nel formato aeronautico. Possiamo attivare il catalogo cliccando anche sul bottone catalogo. Possiamo infine vedere i livelli disponibili sulla mappa cliccando sul bottone livelli. Tutti i livelli sono raggruppati in gruppi evidenziati dall'icona della cartella. Per selezionare un gruppo possiamo cliccare sull'etichetta. In questo modo attiviamo alcuni strumenti che si applicano al gruppo, come aggiungere un livello al gruppo, aggiungere un sottogruppo, zoomare alla massima sezione dei livelli disponibili nel gruppo, configurare alcune coproprietà oppure eliminare il gruppo. Per deselezionare il gruppo dobbiamo cliccare nuovamente sull'etichetta. Possiamo accendere o spengere tutti i livelli del gruppo cliccando sull'icona con l'occhio. Lo stesso vale per i singoli livelli. Cliccando sull'etichetta di un livello attiviamo la selezione del livello e quindi attiviamo gli strumenti di zoom all'estensione del livello, di configurazione di alcuni parametri, l'icona per filtrare i contenuti del livello, per aprire la tabella degli attributi, per rimuovere il livello oppure per scaricare il livello in locale. Cliccando di nuovo sull'etichetta si deseleziona. Possiamo attivare o disattivare l'elemento cliccando sull'icona con l'occhio Possiamo visualizzare la leggenda associata al livello cliccando sull'icona con la freccia. Possiamo modificare la trasparenza del livello muovendo la slide posta al di sotto. Per maggiore comprensione possiamo anche spostare i livelli trascinandoli nella posizione voluta. Quando i livelli non sono ad una classe di visualizzazione adeguata, l'etichetta è mostrata in greggio, il che significa che bisogna zoomare maggiormente, per attivare la visualizzazione del livello. Grazie.